Allora, Grazie Presidente, eh, l'emendamento 48 riguarda mh, le norme di prima attuazione, Allora, abbiamo eseguito alcuni aggiustamenti rispetto a queste norme in quanto uno degli obiettivi era sicuramente mh, quello di andare a eh, diciamo, favorire il ricambio dei ruoli, questo elemento io ci tengo a dirlo perché ci sono state alcune polemiche eh, sollevate da alcune persone per fortuna, non da tutte, eh, riguardo appunto a questa norma che andava di, ad escludere dei soggetti favorendone altri. Proprio chi mi conosce sa che io personalmente non agirei mai in una modalità così poco trasparente. Io ho semplicemente eseguito, diciamo, accolto in qualche modo le richieste delle consulte ma anche di tanti cittadini che soprattutto io ricordo bene nella prima assemblea pubblica dove noi avevamo invitato non solo le consulte ma anche di tanti cittadini ci fu chiesto proprio di garantire questo ricambio dei ruoli che in alcuni casi, per esempio in alcuni municipi o adesso io non so bene, perché non conosco le, ovviamente le tempistiche di tutte le consulte, perché poi ognuno ha un proprio regolamento, eh, le, i, i Presidenti hanno dei, anche dei mandati eh, con tempistiche diverse, alcuni hanno un mandato di due anni, altri hanno un mandato di tre anni. Quindi di fatto questa disomogeneità ha fatto sì che io dovessi creare un criterio ehm, che potrebbe, per applicare la norma retroattiva. Allora la norma che cosa dice? Dice semplicemente, lo dico in maniera molto semplice, che ehm, se una persona eh, ha svolto per due mandati interi consecutivi eh, il ruolo di presidente della consulta per i diritti delle persone con disabilità, eh, di fatto non si può ricandidare immediatamente ma deve semplicemente, lasciatemi passare il termine, saltare un turno, il turno eh, non l'ho mai detto, mi pare in precedenza, ma ogni mandato della commissione esecutiva è di tre anni e al massimo si possono ricoprire, eh, si possono ricoprire due mandati consecutivi. Quindi eh, di fatto ci sarebbe un semplice stop e poi c'è la possibilità, uno stop di tre anni e la possibilità di ricandidarsi. Quindi insomma non mi sembra una cosa così, ehm, una norma così eh, crudele, lasciatemi passare il tempo, Sem semplicemente va, ripeto, a favorire questo meccanismo di ricambio. Gli aggiustamenti di questo emendamento riguardano il fatto che noi avevamo previsto la norma transitoria anche se i mandati non erano svolti in maniera consecutiva. Giustamente le consulte ci hanno osservato che insomma, era un po' troppo restrittiva la norma e quindi abbiamo tolto questa non consecutività e abbiamo specificato che i due mandati devono essere consecutivi. Un'altra modifica riguarda il fatto che avevamo previsto un tempo di tre anni, poi ci siamo resi conto che non tutte le consulte, come dicevo prima, hanno un mandato di tre anni. Le, le tempistiche sono diverse da municipio a municipio, da consulta cittadina rispetto ai municipi, eccetera. Quindi abbiamo voluto fare una norma che di fatto non andasse appunto a penalizzare un municipio piuttosto che un altro. Quindi chi ha... Eh, mandati di due anni di fatto rientra nella norma e chi ha mandati di tre anni eh, rientra ugualmente nella norma e quindi insomma abbiamo anche fatto questo aggiustamento eh, dove si parla di mandati e non si parla più di anni tutto qua quindi come vedete non è non è nulla di trascendentale ripeto ci sono stati numerosi attacchi anche da parte dei consiglieri di fratelli d'italia con dei comunicati molto molto pesanti che io eh, sinceramente ho detto anche pubblicamente che li ritengo veramente, insomma, ecco, no, non, mi viene, non mi viene il commento, scusate, l'aggettivo, perché ecco, dire che si è voluto mettere una norma retroattiva per in qualche modo tagliare fuori qualcuno piuttosto che qualcun altro lo ritengo inaccettabile. Quindi ci tengo a precisarlo, l'emendamento va soltanto appunto a normare meglio quella che è una richiesta legittima delle consulte. Grazie.